Venditalia 2022 continua, ci troviamo allo stand della multinazionale Mars e siamo in compagnia del responsabile vending per l'Italia Umberto Polimene e il responsabile autovom per tutti gli altri canali Domenico Muscatello Domenico cominciamo da te, buongiorno buongiorno buongiorno finalmente ci rivediamo dopo quattro anni. Ciao Fabio buongiorno a tutti che piacere rivederci. E allora il piacere intanto è certamente anche e soprattutto mio non vi dico quante interviste in una sola giornata siamo riusciti a fare ma questo per quanto possa farci naturalmente felici ci rende anche un po' vulnerabili perché poi veramente crolliamo da un momento all'altro all'ennesima intervista Umberto raccontiamo intanto che cosa è successo in casa Mars negli ultimi quattro anni eh, sono successe un sacco di cose Beh, sicuramente per noi che lavoriamo nel FuriCasa, in particolare nel vending gli ultimi due anni sono stati degli anni difficili da affrontare per via della pandemia che ha davvero provato duramente questo, questo mondo Mars ha continuato a essere a fianco di tutti i partner eh, del, del vending e anche la presenza venditale nel 2022 ribadisce questo forte eh, desiderio di rimanere insieme, di investire nel vending, di continuare a essere il partner privilegiato per i snack al cioccolato e quindi continuare a recitare il ruolo che da anni svolgiamo in questo, in questo mondo. Quindi la nostra presenza vuole davvero rafforzare eh, e riaccompagnare il vending alla ripresa che mh, tutto questo mondo merita. E lo state facendo alla grande anche e soprattutto con gli, i nuovi prodotti che nel frattempo sono stati lanciati. Assolutamente, proprio per sostenere la ripresa negli ultimi due anni abbiamo lanciato diverse innovazioni, una di queste la ho tra le mie mani che è la tavoletta di eminence specifica per il vending quindi adatta ad entrare nelle spirali delle, delle macchine dei nostri clienti eh, e poi con l'innovazione che abbiamo alle spalle che è il Be kind, un prodotto che intercetta i trend salutistici del, del momento, quindi eh, cosa meglio che un prodotto che accompagna oltre che il benessere anche la salute dei nostri clienti consumatori. Domenico è il tuo turno, negli ultimi quattro anni il canale AutoVoom ha subito le stesse problematiche della distribuzione automatica del vending e tu in che modo sei riuscito a pilotare questo settore in Mars per dargli una, una struttura adatta alla circostanza? Beh, chiaramente l'Auto Home è sicuramente la parte più colpita da questi ultimi due anni di pandemia. Quello che abbiamo potuto fare noi è cercare di continuare ad investire. Il vending rimane sicuramente uno dei mercati chiave non soltanto all'interno dell'Auto Home, ma all'interno proprio dell'azienda di Mars Italia. Ed è per questo motivo, appunto, come diceva Umberto, che nonostante le grandissime difficoltà che abbiamo avuto in questi ultimi due anni, abbiamo continuato ad investire anche in innovazione. Quindi un'innovazione molto importante, quindi le menenze, come diceva Umberto, che si è trasformata in tavoletta ed uno snack, uno snack healthy che sicuramente dà forza a quello che è il nostro portafoglio e la proposta di marzo all'interno del canale vending è chiaro che sono stati anni difficili ma adesso finalmente nel 2022 il vending sta dimostrando la sua potenzialità soprattutto in Mars Italia con delle crescite molto molto elevate stiamo andando molto bene siamo fieri anche di queste nostre performance e sicuramente questo ci dà fiducia perché abbiamo raggiunto addirittura i numeri del 2019 il che vuol dire che la pandemia magari non è finita ma probabilmente le difficoltà enormi che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni forse sì. Ecco, e noi possiamo dire con certezza che... Questi due prodotti, eh, la tavoletta di M&M's, la tavoletta di cioccolato con M&M's all'interno di colore azzurro e quella di colore giallo, sono tra le più selezionate nell'ultimo anno nel vending in tutta Italia. Eh, loro per cercare di corrompermi in qualche modo hanno detto vabbè facciamo una cosa la diamo anche a te e io ho detto vabbè. La prendo, ne faccio tesoro, la apro, ma prima di andare via magari un morso riesco a darglielo. Umberto, Domenico, grazie, grazie per la vostra collaborazione, per il contributo che siete riuscito, riusciti a dare per questa edizione di Venditalia 2022. Quali sono le prossime primizie che dobbiamo attenderci da Mars Europe, Mars International in questo caso per nuovi prodotti nel prossimo biennio. Guarda io ti dico uh, un concetto che per noi è fondamentale, Mars uh, ha tre fondamentali asset nel vending, il primo asset sono i nostri brand, sono dei brand che eh, per la loro capacità di attrarre i consumatori sono straordinariamente fondamentali per i nostri partner perché permettono loro di vendere e quindi chiaramente di eh, portare avanti il loro business. Il secondo asset sono le nostre persone. Noi in Mars crediamo molto nel ruolo dei, dei nostri, degli nostri uomini tant'è che noi ci chiamiamo associati, siamo associati all'azienda e questo è un concetto molto importante. Siamo una delle poche aziende che ha un team interamente dedicato al vending e quindi il nostro team ha lavorato davvero incessantemente specialmente durante la pandemia per eh, stare al fianco ai nostri clienti e continueremo a farlo. Il terzo asset sono le macchine, noi siamo sempre stati un'azienda che si è distinta per supportare i nostri clienti attraverso i distributori automatici e nel prossimo futuro lavoreremo attraverso dei test che stiamo facendo ora per intercettare i nuovi trend anche che la tecnologia oggi ti permette. Avete visto la nostra vending machine che permette delle cose davvero rivoluzionari nel mondo del vending come per esempio del cross selling, quindi vendite abbinate piuttosto che la possibilità di far vedere visivamente non soltanto il prodotto ma anche eventuali spot comunicazioni che vogliamo far, far passare. Ecco, quindi questo rimane un asset cruciale sul quale eh, continuare a investire e che davvero darà un'ulteriore mano alla ripresa assoluta del vending negli anni a venire. Domenico, per quanto ti riguarda, invece, cosa ti attendi? O meglio, qual è la proposta eh, Mars per l'auto boom per i prossimi due anni? ma innanzitutto continuare ad essere un partner per tutti quanti i nostri clienti non soltanto del vending ma dell'autobomb in generale quindi continuare quello che è questo percorso che abbiamo intrapreso di crescita quindi tornare ai livelli del 2019 e di continuare a supportare la crescita non soltanto nel vending ma in tutto quanto l'autobomb perché sappiamo quanto è importante questo mercato anche per quelli che possono essere gli sviluppi in Italia nei prossimi anni e poi chiaramente come dicevi tu noi vogliamo essere vicini anche con il prodotto quindi con lo sviluppo del prodotto per quanto riguarda il vending stiamo cercando di capire quali possono essere altre innovazioni importanti soprattutto in termini di nuovi formati ideali per questo canale assolutamente ideali per quelli che sono i nostri shopper che devono poi usufruire chiaramente dei nostri prodotti quindi partner e allora in attesa dei nuovi prodotti noi ci pappiamo quelli che ci sono proprio meglio meglio una barretta oggi che un nuovo prodotto domani grazie Umberto grazie grazie Domenico è il momento di brindare, brindare, di mangiare finalmente qualcosina allo stand Mars con tutti voi.